Hola, sono Altefai, benvenuti in questo video Hola, Scusate se ci sarà un po' di eco Ma sono nel mio bagno Come avrete ben capito dal titolo Oggi andrò a provare e inizierò Tutta una settimana Cioè, più di una settimana A provare tutti i prodotti di Kylie Skin Come ben sapete Io ho questi Se sentite i rumori, scusate ma è Tiffany Che sta facendo un disastro Sta giocando con un topolino Vabbè, comunque Allora io ho il suo set di prodotti di skincare più il set quello che è per andare a purificare la pelle e le alternerò perché qui in questo fogliettino ho scritto come utilizzare tutti i prodotti quando utilizzarli perché ho visto mille volte i suoi video e quindi nulla iniziamo vi darò anche degli, um, oddio dei consigli sulla skin è tutto. Allora, innanzitutto, iniziamo a detergere le mani. Io utilizzo Oddio, un disinfetto. Vattene! Io utilizzo questo che di Sephora, è un normalissimo sapone per le mani e eh, lo amo. Fa un odore buonissimo. Come ci ha insegnato bene Barbara Dusso, io ogni volta prima di andare a toccare sempre la mia pelle, vado a detergere le mani. Me le pulisco bene e cerco di non toccarmele più per tutto il giorno. Perché più tocchiamo le mani più le andiamo a sporcare. È un po' come i capelli, più li tocchiamo più si sporcano. Utilizzate sempre un asciugamano che sia diversa da quella che utilizzate per asciugarvi e pulire il viso. Per esempio io utilizzo queste, sono delle tovagliette piccole, ne ho no, tipo 5 che utilizzo solo per il viso, sempre solo per il viso e eh, Iniziamo Sono super emozionato lo giuro, Perché Chi Un po' la storia si sa Di tutto il mio pacco Che hai gli skin E tutto Un inferno C'ho cioè... Inferno Inferno Vabbè avete capito Allora Iniziamo Partiamo dal Foam Però prima Mi vado a mettere La fascia Oddio Io ho Le mollette Per attaccarmi i capelli Ho da da oggi utilizzerò sempre questa Oddio Un po' scomoda No, ok, ci siamo Ok mi Si sta rubendo qua la ciglia Dai Sono più comodo le mie mollette Però mh, questa sembra che tiene di più Allora iniziamo con il foam il foam, sì, allora lei ho visto dei video, innanzitutto odoriamoli anche se già gli odori l'avevo dorato mi sembra ma è stato pulito buono, boh, gli odori non ne capisco nulla comunque lei dice che eh, vabbè qua ci sono scritte anche tutti come applicarlo lei dice che ne utilizza intendo cali un, una noce oddio che emozione noi facciamo così è molto schiumoso oddio di solito mh, questi schiumosi tendono a scusate se è gordo di lì ma lì c'è lo specchio di solito quelli schiumosi mi tendono a seccare tantissimo la pelle è effettivamente solo un, un, uno bastava vabbè Fa un odore buonissimo. Vedete, eh, è strano perché se guardate sembra quasi una crema. Buono, buono, mi piace. So Puliamo le sopracciglia. Io penso che può bastare. Detergiamo il tutto. Allora, devo ammettere che quando lo stavo per sciacquare. Mi Non è che mi pungeva il viso Non è che Però Ho sentito come un piccolo fastidio In alcune aree Mi raccomando, tamponate non andate mai a strofinare eh, Assolutamente non ho la pelle secca Come, eh, come ho pensato vabbè. non Qualche imperfezione qua, qua Ma è normale Da qui alla fine del video Avrò la mia è tutta bagnata Però non ci possiamo fare nulla Oddio mi si è bagnato tutto il fogliettino Poi dobbiamo applicare lo scrub Spostiamo su specchio Mettiamolo Qua Questo è lo scrub um, Alle noci eh? E questo si deve utilizzare uh, Che c'è scritto qua? Una volta A settimana Sette boh, Non so che cos'è Perché si è un po' sbiadito Vabbè poi vedrò meglio Uh. non lo so mettiamone un po' qua è uh. <ride> inutile che vi dico di cosa sa perché sinceramente non sento nulla però si presenta così guardate boh. proviamo a stenderlo forse è poco no Bossa, allora non è uno di quegli scrub che ti vanno proprio a sfogliare tantissimo la pelle con grossi pezzi di scrub. È molto delicato, però allo stesso tempo i granelli si sentono e eh, non dà assolutamente fastidio. Aspetta allora, un attimo, qua il nel naso e eh, eh, specialmente qui sotto che con la mascherina nervoso sempre mi, mi facciano uh, punti neri imperfezioni lo so oddio che buon odore ora che l'ho avvicinato cioè quasi mangiato con il naso ho sentito l'odore di noce buonissima. ok così può andare va bene ovviamente la mia pelle... Se arrossisce ma sto guardando bene. Tutta metta bagnata, vabbè, fine video. Soprò <ride> tutta metà bagnata perché quando mi sciacqua dovete sapere che vado in apnea sott'acqua. Ovviamente spero di avere dei buoni risultati. Ora non mi aspetto di avere la pelle come quella di Kylie, assolutamente. Ma penso di avere. spero di avere dei buoni risultati. Andiamo a vedere, mi avvicino un po' allo specchio. Pelli di differenza da tutte le parti. Non so, chi ha gatti mi capisce. Mi sembra che il naso la. Um, pure ciglia, oddio. L'ha deterso bene. Eh. Deterso, si può dire. Boh. Comunque, non mi ha lasciato la pelle secca, potete vedere che è luminosa. Onestamente per ora mi sta piacendo tutto, ora c'è il tonico che è alla vaniglia, al latte di vaniglia e questo è un tonico particolare perché è un liquido, cioè nel senso non è, è più che sembra una crema, ve lo faccio vedere, vabbè ora ve lo faccio vedere però mi sa che qui devo prendere il, il cotone fioc, cioè non è così, un... Chiamano. Un pezzo di cotone, comunque la pelle è super morbida. Oddio, lasciamo stare che qui mi sono spumato una bluccina che aveva. Comunque, io ho questi pezzi che sono da Lidl. Che sinceramente fanno schifo. Cioè, non so, la mia amica mi ha detto che erano buoni. Che lei si è trovata benissimo. Per me fanno schifo perché si. si come si dice si rompono tutti mi lasciano tutti i filamenti mi dà abbastanza fastidio infatti devo comprare quelli riutilizzabili allora si apre così super comodo ne vado a mettere un po' guardate vedete sembra quasi una crema non so quanto applicarne in realtà perché comunque è la prima volta non si sanno mai le dosi ne ho applicato 4 gocce mi guardo sempre di là. oh Vabbè. Per me è caduto nel lavandino, si è bagnato. <ride> ok, riniziamo. Perché voglio fare piano, non voglio questo piano troppo. Che poi si rompe il, il dischetto. Eh, già si sta per rompere. Cioè, lo vedete? No, io questo lo sopporto perché poi li sento sti pezzettini di, di cotone mi danno un fastidio um, ho la pelle è un po' rossa però uh. Ah mi hanno rotto non applico così quello che è rimasto ah, il collo non ci dimentichiamo è il collo io è il collo me ne ho dato mm. tantissimo Tipo ieri ho fatto la doccia e dopo la doccia mi devo ovviamente idratare tutta la faccia e collo e mi sono idratato anche l'orecchio, ho messo tutta la crema idratante anche nell'orecchio. Ci deve vedere se questi prodotti poi non fanno uscire l'olio dalla mia pelle, anche se utilizzo un um, come si chiama? Un, um, un primer che è di Oddio, mi ricordo la marca. Benefit? No, non è di benefit. Vabbè, è un primer ve l'ho messo su Instagram come si chiama. L'ho preso in una profumeria. Quello che hanno anche da. Uh, Ovviese. Buono, boh, mi viene. Però andiamo avanti. Dopo il, um, il tonico, ah, abbiamo il siero? Che sarebbe questo? Sì, questo eh, no questo è il siero eccolo qui il siero è la vitamina C questo è di ferro bellissimo questi packaging ok mettiamolo qui sto posizionando qui tutti gli altri ne vado a applicare non vado ad esagerare iniziamo con uno ok perché comunque ho visto che si stendeva molto, eh, infatti si, si stende super bene e secondo me un uno, come si dice, cliccarlo solo una volta, è la dose esatta, mi camminacci non fa mai male, però non mi sento la faccia Vabbè, ormai i sieri non mi fanno più paura la puzza. Vi giuro, ho comprato un siero. Che cos'è? Ha la vitamina C e ha l'acido dialuronico. E fa una puzza di arance. L'avete presente le arance? Però quelle marce oh mio dio, che puzza che fa! Comunque sto siero è bellissimo. Non ho la pelle Qua si deve Ovviamente si deve un po' asciugare ancora Però vi giuro Mi sento la pelle pesante E mi sento super leggera Ok poi abbiamo l'idratante Che è questa La faccia La maschera La faccia idratante Da applicare sempre qui Ne vado a mettere sempre Uno Mm. Cioè, guardate come è uscito Perfetto <ride> Vabbè, ne vado a mettere due Ok, okay. Comunque è bellissimo che hanno questi dosatori Che è mh, così a, a pompetta Ecco, pompetta la maschera idratante mi sembra molto buona, perché ormai io ho le creme idratanti, io devo ammettere che non le utilizzo tante, perché ormai mi sono abituato a utilizzare acido ioluronico, proprio sempre, al posto della crema idratante, del perché la mia pelle, se metto troppa crema idratante, o, o la carico troppa, troppo, troppa... Mi inizio eh, il sebo, inizio a uscire tipo tutto qua o qua. Terribile perché io ho una pelle mista, no, normale. Perché ho alcune zone che sono più secche, alcune più grasse. Quindi si sì, è mista. Da applicare sempre qua al collo, che specialmente noi maschi che ci facciamo la barba, o chiunque si fa la barba. Ehm, abbiamo sempre problemi di irritazioni tutto qui qua che fastidio E vabbè io la metto anche dietro il collo <ride> a volte mi resta la metto nelle mani nelle braccia qua nei gomiti i gomiti li voglio sempre super idratati ok non mi sento bruciare assolutamente ovviamente non sono stato sponsorizzato perché l'ho pagati io è solo chi mi segue da tanto tempo sa quanto ho dovuto pagare di dogana di prodotti lasciamo stare allora però occhio il mio specchio ovviamente non ho potuto comprare quello di Kylie mi dispiace molto ma non lo spediscono fuori da, dal, dal, dagli stati uniti per ora la mia pelle mi sembra molto idratata assolutamente Forse però ho bisogno, per il mio tipo di pelle ho bisogno di un... Um, ora poi ve lo faccio vedere qua. Ho bisogno del mio um, primer, perché assolutamente poi mi scenderebbe tutto. E oltre il primer la mia... Infatti ve lo sto per dire, oltre a questi prodotti io dovrò utilizzare proprio sempre il mio primer e la mia crema eh, solare. Perché io non esco di casa se non ho crema solare. Ora, cioè io lo utilizzo tutto l'anno e che lo utilizzo da ottobre e quindi non la posso abbandonare assolutamente. Poi dobbiamo uh, applicare questo che è il contorno occhi, bellissimo, guardate che bello applicatore. Io uh, non ho tanti problemi di occhiaie, forse qui, ma qua mai. Ci a volte le borse qua. Allora, andiamo ad applicare, non ne voglio applicare troppo che, perché già so che avrà un colore. Sto facendo uscire piano piano. Avrà un colore su giallastro. Sì, ecco, guardate. Quindi non lo voglio applicare troppo perché ho paura che va a colorare. Non voglio assolutamente qualcosa che mi va a colorare la pelle. La mia pelle è questa. Non so è comunque l'applicatore è super comodo, però scusate, devo prendere lo specchio perché ho paura di infrarmi il suo dentro un occhio. Allora, l'idratante per gli occhi è qualcosa di, che si deve utilizzare sempre, portatelo fino a qui dove ci sono sempre... No, sempre, si possono fermare le rughe, ad esempio galline, gallina. E comunque questo applicatore fa sgonfiare anche le occhiaie. E le borse, fetente oggi sono. Tanto che ce l'ho le occhiaie. Shock l applicatore è super comodo. Ne voglio far ho pochissimo. Wow, mi piace tanto. I like it Ovviamente si deve asciugare ora. Però lì sembra che proprio dal telefono, dalla fotocamera sembra che ce le ho bagnate, invece eh, si deve solo asciugare, magari applichiamo, ehm, stavo sbagliando, nel contorno occhi si deve sempre utilizzare l'anulare perché è il dito che crea mh, e fa meno pressione e quindi si consiglia di utilizzare questo. Ora, allora ragazzi, io devo essere sincero. A me, oddio, a me è piaciuto tutto. Spero che continuerà a piacermi tutto perché comunque a me piacciono da impazzire. Continuerò questo video, um, faccio per una settimana e vedo come saranno i risultati. Ora sto mettendo di nuovo tutti i miei prodotti qua dentro e ormai la mia bassa c'è di skincare. Devo solo mettere la mia crema idratante. Mm. Che cavolo dico, la mia crema solare che ve lo farò vedere anche. Perché l'altro giorno ve l'ho fatto vedere su Instagram, un po' erano scioccati. Eh, quindi vi voglio avvisare anche qui su YouTube. Seguitemi sempre su Instagram anche su TikTok. Trovate il link giù in info box. Vabbè, poi sistema. Mm. Eh, ora vado a prendere la mia crema idratante e, e la mia crema solare. Vabbè, prima ho sbagliato, ho detto di nuovo crema idratante. Allora, ah, ecco, il primer è di Essence Primer più Studio. Ed è quello Readiness Correcting, che in teoria eh, dovrebbe aiutare a coprire i rossori. Io sinceramente non vedo questo. A me non mi fa questo effetto, però mi piace tanto. E poi questa è la mia crema idratante 50+, più della Rilastin. Eh, sinceramente ho sempre utilizzato questa E eh, mi sta durando un sacco Perché comunque l'ho utilizzata tutti i giorni Ora non so come far vedere quanto c'è Però è ancora piena Sarà tipo qui Cioè nel senso tutto questo Veramente Mi piace io utilizzo uh, la mia crema idratante... Oddio, perché dico crema idratante? Ommè oh, abbiamo questo di Kylie? Io utilizzo la mia crema solare, per ultimo il mio primer. Il primer lo devo mettere assolutamente all'ultimo. Perché mi deve creare tipo la barriera. Che deve stare tutto fermo. Eh, comunque qui si è asciugato il tutto. Sembra che mm, non è bagnato, è un po' lucido. Per ora vediamo l'effetto dopo della... Crema idratante oggi sono fissata con questa crema idratante, non so perché. Comunque, nel continuo del video vi farò vedere anche l'altro set: quello skin care, quello lì mh, purificante. Questa è la mia base skincare. Ora prepariamo la base per uscire perché tra un po' dovrei uscire. Allora, questa è la quantità di crema che metto. Dipende, se, devo, se, sto, se so che devo andare per esempio solo al supermercato o in posti chiusi, ne metto così. Invece se so che devo stare all'aria aperta dove c'è più sole, specialmente in una giornata che c'è più sole, allora ne metto di più. La prendo così? La inizio a applicare, eh? proprio così. Anche solo questa dà un effetto di mh, opacità, opacizza un sacco la pelle e la va a idratare e poi come vedete si assorbe benissimo, non, non, non lascia la pelle bianca ed è buonissima. Anche l'odore non fa quel tipo di odore di crema è solare super pesante, super noioso. Invece questo è buonissimo, l'applico così tanto. L'importante è che si applichi bene, che si applichi a circa 30 minuti prima di uscire. Ok. Per esempio, mi ricordo che quando ho fatto l'intervento al dente, che è andato tutto bene, c'è un vlog, ehm, io il giorno dell'intervento in cui sono andato, eh, ovviamente dovevo avere tutta la, la pelle pulita, non potevo avere creme e cremine, e quindi ho messo solo la mia crema idratante, eh, su, eh, ma perché dito, dico crema idratante? Mi sto arrabbiando. <ride> ho messo solo la mia crema solare la mia protezione solare, ehm, e quella è servita per tutto. Comunque, questa la faccio rivedere. Perché questa è per pelle a tendenza acneica. Ed ehm, è buonissima. Perché vedete, io ho la pelle un po' kneca cioè ho oh, un po' di eh, ovviamente puntinieri qui qui. Qui questi sono tutti vecchi, mh, sono rossori, eh. questa era un vecchio grufola. Vabbè. Poi ecco qui il primer, questo è buono. Ma poi costa pochissimo, tipo 4,50, super low cost. Eh. Ok, ne applico così Un pochettino di più Ho sempre provato questo, ho visto che ce ne sono diversi C'è quello al carbone, perché questo è con la l'argilla verde Ho visto che c'è anche quello al carbone Ce ne sono altri Però mai provato, ho sempre provato questo Avevo provato mh, un altro primer prima di questo anche l'odore, infatti, questo per dire: il vecchio primer che avevo provato, che era della rimmel, faceva schifo, faceva. Era trasparente. Eh, mh, e faceva una puzza, te, no, allora era un po' buono come primer, lo devo ammettere, non è che faceva schifo, però faceva schifo. L'odore. Si proprio di plastica. Avete presente quando vi compravate i giocattoli da piccoli? E facevano quell'odore di plastica proprio di tossico e eh, quello lo odiavo da impazzire perché comunque non voglio utilizzare prodotti che facciano puzza e questo ha un profumo buonissimo non sa di, di argilla effettivamente ok applicato ora lasciamo asciugare il tutto la mia pelle sembra luminosa troppo però vi assicuro che non lo è ora in estate piace avere un po' la pelle luminosa perché, perché sì, perché lì sembra bagnata tipo come se è unta. Forse devo un po' avvicinare, però Mi assicuro che non lo è. È solo un riflesso, eh, qui nello specchio si vede molto meglio. La fascia non dà assolutamente fastidio, devo metterla è molto comoda. Poi il fatto che sia in cotone si può sciacquare. No, mi è caduta la pezza per la faccia a terra. La metterò a lavare sì. <ride> Veramente, in questo video è un disastro. E nulla, ci vediamo nei prossimi giorni. Riecomi allora, oggi è giovedì, io ho iniziato questo video di martedì e oggi andremo a fare la maschera. Io sono appena uscita dalla doccia e eh, ho la pelle, mi rassento che mi ha fatto un po' tirare, ho messo solo un po' di burro cacao e basta, ho iniziato subito il video. Ehm, oggi andremo a provare questa, che è la maschera detox all'argilla e gli altri due prodotti che è l'olio ehm, e questo sarebbe... il lo stick, quello correttore ah, vado subito a mettere la mia fascia e poi ovviamente far, farò la mia ehm, la solita routine però la routine la farò vedere eh, del set mi metterò oh, la velocità aumentata si chiama così? Oh, slow motion il time lapse mi metto un time lapse eh, e iniziamo allora questa è mia pelle per ora comunque mi sono fatto le foto il prima e dopo allora abbiamo il pennello che è molto bello devo dire non fa modori uh, strani le setole sono belle eh? anche là, come formato allora c'è scritto che si può applicare dai 10 ai 30 minuti io la terrò penso 20 non lo so bu. Mm. Allora, si presenta così L'odore è buonissimo Ovviamente fa odore di maschera um, All'argilla che lo devo lasciare qua Però l'ho pulito, vabbè La prendo direttamente da qui Inizio ad applicarvi Scusate se guardo lì ma Lì ho lo allo specchio Allora, cioè guardato quel poco che era qui La sto già applicando E eh, posso dirvi già che si spalma molto facilmente ovviamente non si deve fare uno strato troppo spesso ma neanche troppo fine mi ora um, vado a definire comunque è molto fresco come um, non lo so, il prodotto è molto fresco si applica molto bene con l'applicatore questo pennellino veramente lo amo. Non ci vedo, vabbè. Ok. Veramente pochissimo prodotto. E già si va a purificare e detergere tutto il viso. Ovviamente qui è inutile che metto più crema perché... È inutile, andrò a mettere la più crema nei punti nella, nella parte T nei punti più critici, vediamo uh, qua è super leggera cièva, lo giuro, sembra che sto applicando una crema idratante, eh? non sembra come quelle maschere all'argilla che quando le metti sono super pesanti. Ti senti veramente la pelle quasi non respirare, morta, perché comunque ti senti tutto questo ammasso di crema pesante su di te. Invece questa è super morbida, è delicata, sembra che stia applicando una crema idratante, ve lo giuro. e anche qui, ecco un giorno, le labbra perché a me a volte si chiedono... Um, I puntini qua e qui Anche qui a volte Forse è il burro cacao Ok Penso che può bastare così eh? Voglio andare a mettere un altro po' qui Ok Comunque vi volevo dire che tutti i prodotti Li potete acquistare da Douglas Il set vi parlo uh, Scusate se sentite il rumore Ma è Tiffany Sta facendo un inferno. Tutti i prodotti li potete acquistare da Douglas, tranne il set, questo qui, eh, Detox, che non ci sta su da Douglas. Ma tutti i prodotti per la Skin Care li trovate lì. Ho appena finito di lavare il pennello ed è ritornato completamente nuovo. Ovviamente è un po' così perché è bagnato, però le sitole non si sono assolutamente rovinate. Eh, mi raccomando, non fate mandare l'acqua qui penne nei, nei pennelli. Perché si potrebbero rovinare ancora con, con più facilità. Ora, attendiamo, non so quanti... Sono passati 10 minuti. Ehm, sto notando che mi sento la pelle super leggera. Come ho detto prima, la prima sensazione che ho avuto quando ho applicato questa maschera. E mi sembra che... Mh, non so spiegarvelo bene, ma come se la mia pelle stesse eh, con, eh, risucchiando, come se la maschera stesse entrando dentro la mia pelle. Ed è una cosa... Buonissima! Ho sciacquato la maschera. Ho la pelle super luminosa e morbida, se che sciacquata subito. Ho la pelle super morbida, non me la sento il suo tentativo Questa è la cosa che mi piace, da impazzire. Ora vado a utilizzare il tonico. Ora vado a utilizzare questo che è l'olio purificante di quello detox. Non, vado, non andrò a utilizzare oggi la, la schiuma perché comunque ho comunque utilizzato l'argilla. Ne vado a prendere un. Quanta goccia non so in realtà, perché comunque sembra molto liquido. Facciamo così. Mm. Non fa un odore mm, particolare di qualcosa. Forse non ho messo tanto. Per il mio tipo di pelle, vabbè, lo andrò a stendere. Tutto il collo Ho ancora la penna un po' lucida Però si è assorbito ve lo giuro um, Forse l'avrei dovuto applicare Prima del tonico Però il tonico doveva levare I residui che c'erano di maschera um, Ora vado ad utilizzare lo stick Nei punti più critici Qua Oddio Qua sotto Vedete qua Qua. E qua E un po' qua come sembra che non ne ho No, queste sono solo macchie Non brucia, non fa nulla E ora continuo con la mia skin care Normale perché abbiamo finito il detox Volevo dire che il primo giorno che ho utilizzato i prodotti, il mattino dopo che sono svegliata avevo la pelle super unta, um, invece il giorno ancora di meno, forse perché come se i prodotti stessero purificando la mia pelle piano piano, comunque ho capito che il, um, proprio non sono più che sicuro che l'olio e lo stick lo utilizzerò solo la notte perché sinceramente l'olio ha reso la pelle è troppo lucida, infatti ora andrò a utilizzare il mio primer, Um, e nulla, ci vediamo in questi mezzi giorni Ciao raga, allora aggiornamento, sto facendo la maschera, ho fatto prima lo scrub, ho dimenticato di registrare, però vabbè Ho registrato anche il, la skincare che ho fatto oggi eh, Perché non è che l'ho dimenticata, non avevo il telefono con me E volevo aggiornarvi su una cosa Mentre che mi stavo facendo la maschera, ho notato che il pennello um, Assorbe un sacco di maschera, ora io un po' l'ho strizzato per prenderla ma non so se si vede. Ecco, guardate. Ovviamente, io già l'avevo un po' levata. Però vi giuro, ne assorbo un sacco, non so come farvelo vedere. Ok, guardate, ne prendo proprio pochissimo. No, tipo così. Vuoi okay. applicare? Applichiamolo qui. Vabbè, tanto mi devo andare a lavare i capelli. Cioè, in realtà, mi devo andare a lavare tutto quindi. Ok, lo devo mettere bene per bene. Pure tutto qui, vabbè, qui. Tanto le parti che mi interessano di più era la parte T, quindi qui e qui. E ora guardate. Cioè, guardate quanto prodotto che trattina. E vabbè, l'unica pecca è questa, però alla fin fine mi piace. Ho dimenticato a dire che lo stick, ehm, quello purificante, anche l'olio purificante, l'ho continuato a utilizzare solo la sera, perché utilizzandolo la mattina, cioè per tutto il giorno, mi rendeva la pelle super oliosa, quindi ehm, la sera andavo a detergere il viso, sempre con ehm, la schiuma, e poi applicavo l'olio. E poi lo stick, e devo dire che lo stick funziona un botto. Ed eccoci alla fine di questo video. Io sono super felice di questi prodotti. Li continuerò a utilizzare perché anche se per ora la mia pelle non è comunque super perfetta, però io sto utilizzando questi prodotti da poco tempo. Quindi è un percorso che si deve fare piano a piano. È l'ultima. Um, L'ultimo ovviamente perché è un lui pezzo di collezione dei Kylie e lui lo specchio di Kylie. Vabbè, diciamolo mille volte di Kylie. E l'ho preso su Douglas. Vedete questo bellissimo, l'uomo. Eh, nulla um, vi aggiornerò su TikTok. Eh? Eh, nulla, accediamo. Non so quando con un prossimo video Ciao ciao Seguitemi su tutti i link che sono qui sotto Ci sono tutti i miei social Ciao ciao